Molti fanno risalire ai fatti di Torino l'avvio del, del 68, quindi del, del, del, dell'azione del movimento studentesco. In realtà eh, qualcosa era successo anche prima, basti ricordare la data del 1 novembre del 1967 a Trento, eh, quando parte uno sciopero eh, degli studenti che durerà addirittura un mese, o addirittura la data del 17 novembre del 67, quando a Milano, eh, in seguito a un'assemblea, gli studenti dell'Università Cattolica decidono di occupare l'Ateneo che verrà poi eh, sgomberato. Eh, certo nell'immaginario collettivo eh, l'occupazione di Palazzo Campana resta forse uno, uno dei momenti clou eh, del 68 italiano. Questo anche perché eh, in seguito eh, all'occupazione dell'università eh, succederanno una serie di, eh, di cose che vedremo poi replicarsi nel corso del tempo e che daranno forse la fotografia di quello che è eh, per molti aspetti il, il 68 italiano. Eh, per esempio la divisione tra gli studenti di destra eh, e quelli di sinistra, no? eh, eh, proprio divisi eh, sull'occupazione stessa di, eh, di Palazzo Campana. Addirittura verrà indetto un referendum per decidere eh, se era giusto o meno eh, tenere occupata eh, l'università. Eh, alla fine, eh, su poco più di mille votanti, 815. 800... Eh, risulteranno favorevoli. Inoltre a, eh, lì a Torino, nell'occupazione di Palazzo Campana, che nascono alcuni degli slogan eh, più conosciuti del 68, per esempio eh, l'espressione eh, potere studentesco. Eh, in realtà eh, poi nel, nel corso dei mesi, insomma, il 68 svelerà anche lati eh, diversi di quelli diciamo così, del, eh, che si erano visti appunto nelle, nelle prime settimane nei primi mesi eh, per esempio dal 1 marzo del 68 cominceranno gli scontri eh, con la polizia eh, e appunto eh, eh, verranno fuori due anime diverse no, all'interno del movimento quella eh, diciamo l'anima più ludica eh, quella del potere eh, alla fantasia, insomma, e, e quella invece più violenta appunto eh, degli scontri di piazza e che poi porterà gradualmente anche eh, al clima degli anni di piombo. Eh, va detto una cosa, che sicuramente il 68 italiano eh, e quindi anche l'esperienza voglio dire torinese eh, è sicuramente un'esperienza molto più complessa e articolata eh, del 68 vissuto in altri paesi, chiaramente la protesta degli studenti non era solo italiana ma c'era anche al di là dell'oceano e c'era anche appunto eh, in altre città europee però ecco, eh, pur essendo più articolato, più complesso e anche più lungo il 68 italiano, in realtà forse eh, nell'immaginario collettivo eh, il 68 è, è spesso eh, il maggio francese, no? che in realtà durò Molto meno, ma che forse eh, ci ha regalato delle immagini eh, e degli episodi insomma, eh, che hanno fatto un po' a livello internazionale la storia della rivolta degli studenti.